Thank you. Eccoci pronti per una nuova puntata di parola al direttore, ritroviamo con piacere Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, grazie per essere con noi direttore. Grazie a voi, continua la tradizione. Assolutamente, anno nuovo vita vecchia da questo punto di vista, ah, forse... però partiamo proprio dall'anno nuovo, no? come è iniziato questo 2023? Un commento generale per rompere il ghiaccio? Diciamo che come tutti gli anni, anche questa volta, abbiamo assistito a un'elencazione di buoni propositi e speriamo che i buoni propositi poi si, si realizzino, cosa, cosa mh, che mi fa dubitare. Perché dubita così, giusto sì, in apertura? Che diciamo il riferimento è, è al governo, no? qualsiasi governo si trova purtroppo di fronte a un debito pubblico mostruoso per cui non può fare degli investimenti per non aggravare appesantire ulteriormente i conti dello Stato e, e questo naturalmente impedisce delle iniziative che possono portare autentici benefici alla società, si tira la campana, questo è il vero problema è un po' un circolo vizioso però direttore no? perché poi parleremo del nuovo governo inevitabilmente però ogni anno ci troviamo a dire la stessa cosa proprio perché in Italia non sembra che non ci sia mai il tempo di mettere a punto degli interventi strutturali che possano aiutare a eh, tamponare meglio eh, sì, le ma Il problema è sempre, sempre lo stesso, ci vogliono i soldi, ci vogliono ah, i fondi, ma siccome noi abbiamo accumula accumulato nel, nel, nel corso degli anni, di molti anni, un debito pubblico mostruoso che tra è tra i più alti eh. del mondo e quindi questo ci impedisce di fare delle spese, perché fare delle spese significherebbe appesantire, aggravare ancora di più un debito pubblico che è insostenibile. Sono già sfumati, volevo fartela dopo direttore questa domanda, ma l'anticipo, eh, le, le speranze legate al PNRR a questo punto? Beh, ma dal PNRR nessuno ha capito niente, non si sa come funzioni, non si sa quali siano i progetti da finanziare, quindi mi sembrano di, più che altro eh, eh, discorsi fumosi. Dobbiamo attendere eh, che cosa succede in pratica, dopodiché potremo giudicare. Per il momento è prematuro. L'evoluzione poi delle, degli eventi è velocissima in questo momento, complice anche la situazione economica, questo, questo lo sappiamo. Ecco, nella nostra lista della spesa, come accennavo poco fa, non può mancare il nuovo governo, il governo Meloni, e quindi facciamo un bilancio dei primi 100 giorni, no? Si fa di solito un bilancio. Appunto e partiamo anche dalle scelte che il governo ha dovuto fare che sono state ritenute anche un po' impopolari, nel senso mi riferisco per esempio alla scelta legata al caro carburante. Di Ma anche non... qui c'è diciamo, un errore di fondo, il carburante era così anche prima, quindi non è che ha aumentato il prezzo della benzina, il prezzo della benzina e del gasolio, queste cose, era già altissimo e lei non è riuscita a diminuirlo ma diciamo fin, che, fin tanto che c'erano i governi draghi e i governi di sinistra nessuno ha diminuito il prezzo della benzina nessuno eh, di, eh, ne diceva niente siccome non, ha, non lo ha diminuito la Meloni addosso alla Meloni mi sembrano discorsi veramente puerili oltre che, eh, oltre che stolti diciamo che il governo Meloni però lo leghiamo a un altro aspetto economico ha deciso di non prorogare eh, la diminuzione delle accise lo so per alcune accise però è anche vero che arriviamo da una mano molto dolorosa cioè per l'emergenza rincari in generale per il costo della vita e le bollette Ma non gas... c'entra il governo con le bollette no no no dico però il governo meno non ha dovuto destinare parte dei fondi Beh, della manovra sì. a quest'altra emergenza sì, Quindi, sì, diciamo sì. che bisogna mettere sul piatto della bilancia un po tutto no, no, le bollette ovviamente non c'è dubbio ma voglio dire anche l'inflazione che è altissima l'inflazione è partita qualche tempo fa Certo. Prima che la Meloni facesse... Faccia è partita anche in tempi non sospetti quando eh sì. non ancora... Poi non c'entra po niente la Meloni con, con l'inflazione, è un fenomeno sì. europeo, non mondiale, ma europeo, molto importante e che condiziona la vita anche degli altri stati europei, non solo, eh, solo il nostro. Quindi, Certe polemiche sono completamente vuote di significato. Però no, no, l'inflazione arriva dopo il periodo prolungato di restrizioni a causa del Covid e ovviamente eh, i prezzi sono saliti. C'è e... una guerra in corso che oltretutto costa anche a noi perché quando noi inviamo delle armi, non, mi domando il perché. Eh, eh, quindi... Non sei d'accordo sull'invio delle armi? No, no, perché significa prolungare la guerra. Lo voglio dire, siccome a me le guerre non è che piacciono molto. È verissimo che è stata la Russia ad aggredire l'Ucraina. Però, se io vengo aggredito e sono visibilmente più debole, cerco subito di trovare un compromesso, cosa che non è mai stata fatta tra Russia e, e, e Ucraina. Non è riuscita neanche la diplomazia occidentale in questo. Ebbè, eh ma cosa c'entra lì è un problema che riguarda due Stati che litigano e cosa possiamo fare noi? noi invece inviamo delle armi, e così prolunghiamo l'agonia. Questa è la brutale. Sì, sì, beh, infatti dopo un anno siamo ancora qui a parlarne sì, e invece, diciamo così, nelle attese sembrava dovesse essere una guerra flash per quanto brutta sì. e per quanto non avrebbe sicuramente cambiato a livello simbolico il significato di questo conflitto, però avrebbe così. già anticipato la fine, invece siamo ancora qui a parlarne. Ancora distruzione, morti, e non riesco a capire come mai ci sia questa tenacia nel voler continuare a far crepare dei cittadini e a, a, a sfasciare città che poi bisognerà ricostruire, serviranno dei quattrini che non ci sono. Quindi io non, non sono assolutamente d'accordo con questa politica dello sfascio. Quindi eh, parlavo prima di lista della spesa, al di là del fatto che c'è questa associazione poco carina rispetto ai prezzi che continuano a salire, eh, insomma povertà assoluta che aumenta, disagio sociale anche perché poi di quello Beh, dobbiamo parlare. Il fatto della povertà io non ci credo. Mm. Sì, Certo che i poveri sono sempre esistiti. Ma credi che non sia certo. aumentato esponenzialmente così come no, sembra? No, non capisco perché. Eh, è come la disoccupazione, tutti parlano di disoccupazione a me risulta che le aziende stiano cercando Tutte le aziende, dalle più piccole alle più, alle più importanti, cercano personale e non lo trovano. Quindi secondo me i posti di lavoro ci sono, manca chi ha voglia di fare il lavoro. Ecco, e sei... anche la capacità, perché un tempo per esempio i ragazzi che non studiavano andavano a fare gli apprendisti nelle botteghe e imparavano un mestiere. Oggi un mestiere non lo sa fare nessuno e se tu non sai fare nessun mestiere che lavoro vuoi trovare? Questo è il punto. Competenze e formazione che bisogna ovviamente sviluppare. Infatti a Milano, dove c'è una regione che funziona, dove viene fatta l'istruzione dei ragazzi, si trovano anche i posti di lavoro. Eh, visto che parliamo di lavoro, cosa ne pensi dei due dibattiti diciamo, intorno? Uno al salario minimo, che è tornato un po' in tutta la sua forza rispetto alla volta, e il reddito perché, di cittadinanza. Ma già il salario minimo, perché i contratti collettivi nazionali sono salario minimo. Voglio dire, e poi come quando si dice che le donne guadagnano meno, mi sembra una stupidaggine, perché se tu fai il magistrato, tu donna, sei magistrato, prendi i tot, io se sono magistrato prendo lo stesso tot, Quindi, perché il contratto è nazionale, lo stesso vale per gli insegnanti, per gli impiegati, per un sacco di gente. Sì, forse vale un po' meno per altre professioni che non sono regolate da contratti nazionali, perché i contratti nazionali… Ovviamente... Ma quali, vorrei sapere quali faccio una domanda provocatoria tu e giornalisti e giornalisti dai la stessa cosa okay. tu... Ah, ma c'è un contratto sì, nazionale. Sì, sì. Ma i giornalisti hanno: domanda il provocatoria. No, no, non è provocatoria, perché il contra i contratti sono collettivi. Quindi quello che percepisce eh, un giovane praticante, eh, lo percepisce anche una giovane praticante. Non è che tu puoi dare di meno una perché è una che ha la gonna, ma è una sua so stupide. No, ah, ma io sono ben contenta di sentire questo. La verità, certo, non, certo. È che non mi invento niente. No, me. no, no, no. Eh, sì, forse poi il problema è che nella nostra professione, più che in altre, ci sono società Che approfittano del fatto che un giovane voglia fare il giornalista e non applica le, le tariffe, diciamo così, del contratto nazionale. Beh, questi siamo fuori legge. Assolutamente. Eh? Io sto parlando delle donne. No, no, no, no. eh, le donne spesso faticano di più a fare carriera perché c'è la questione della maternità, cioè non tutte, ma molte si sposano o non si sposano, fanno un bambino poi il bambino diventa prevalente nella vita di una donna almeno quando è piccolo lo deve crescere e quindi spesso si assenta anche dal lavoro quindi se io devo fare un dirigente qua dentro non scelgo una donna io scelgo le donne perché sono più brave io personalmente però io non c'entro di solito le donne vengono penalizzate in questo senso dato che purtroppo, purtroppo per fortuna i figli fanno solo le donne, non gli uomini, fra l'altro io che cosa ho fatto qua a, a Libero ancora molto tempo fa, visto che le donne anche quando lavorano... Eh, pensano sempre a casa al bambino, sono sempre un po' in agitazione, ma magari rendono meno sul lavoro. Allora che cosa ho fatto? Ho detto, portateli qua i bambini. I bambini sono venuti qua, non disturbano affatto, non è vero che fanno casino. Stanno con le loro mamme, le loro mamme sono contente perché hanno lì il figlio, lo tengono bene, gli, gli insegnano anche l'educazione in modo che non facciano casino e quindi non è un problema. Poi ho aperto anche ai cani. <ride> beh tu ami molto gli animali però eh, questo <ride> no però guarda eh, esempio virtuoso da prendere guardo anche la nostra telecamera anche se ecco seguitemi regia perché questo è un ottimo spunto si rende di più se si è più tranquilli in generale e quindi eh, visto che in Italia c'è ancora questa, questo gap tra eh, la maternità e la carriera eh, questo già è un primo passo perché le aziende non possono fare guardiamo il nostro mestiere non è diciamo, emblematico, però comunque è un esempio. Chi è il direttore del Tg1? Sì, è una donna. Certo. Il vice direttore fino a poco tempo fa è stata una donna. Una donna. Che è il direttore del resto del Carlino, della Nazione e del Giorno. Una donna. Esatto. Una donna, no? Eh, quindi non mi pare... Poi, se vai a vedere anche nelle aziende. Anzi, che proprio ultimamente è stata anche, eh, diciamo, eh, da, è, data, è stata data più responsabilità ancora alla direttrice Pini. So tutto è chiaro. Certo. Anche se il femminista, a me non mi afferra niente del femminismo, eccetera. Ma è chiaro che non ci deve essere nessuna differenza fra maschio e Certo. Ma è una realtà, però, è già, è già una realtà. Abbiamo anche una premier donna adesso. Abbiamo anche una premier donna. Cosa che non è poi tanto strana, perché poteva succedere anche in passato, solo che i luoghi comuni spesso prevalgono sulla ragione, quindi le donne in politica... Ci sono sempre dedicate meno certo, beh, Giorgia Meloni ora è Presidente del Consiglio ma è l'unica leader di un partito donna, eh, quindi questo già è la dimostrazione c è. C è. anche se ora la presenza femminile in politica è ovviamente è molto più ampia beh, rispetto c è. C è. C è. al passato, però abbiano un, amico, un, un esatto, uomo. no, no, assolutamente no, ma poi, insomma, ultimamente abbiamo visto per fortuna un po' più la presenza femminile anche se poi vince sempre il merito eh. questo lo diciamo sempre, al di là della, del genere ma nel nostro mestiere, purtroppo le donne sono più brave, come mestiere del giornalista, ma per un motivo semplice, che fino a 30 anni fa le università erano quasi vietate alle donne, io mi ricordo anche in casa mia avevamo una sorella, Massimo può fare le magistrali, no? la maestra, e poi a un certo punto le università si sono spalancate anche alle donne e adesso il... Gli iscritti all'università sono più numerose le donne degli uomini, quindi è chiaro che le donne vanno più avanti perché se quei coglioni degli uomini non studiano e studiano le donne, è chiaro che le donne vanno avanti. per esempio, nella medicina sono più le, le, le, donne. le, le donne. Io ho uh, due o tre medici che mi seguono no? la routine e sono tutte donne, a parte che sono anche carine in molti casi, che non quasi l'occhio vuole la sua parte. Occhio, sì e, e, e quindi poi ho due avvocati e due donne. Da quando ho queste due donne non ho più perso una causa. Cioè, insomma, dire qualcosa, quello che dico io è che le donne ci mettono più impegno perché intanto devono dimostrare a se stesse prima che agli altri di essere all'altezza. Sì, certo e quindi si impegnano con una tenacia che, che, che fa impressione. Poi hanno una ricchezza di linguaggio maggiore rispetto a quella dei maschi, di norma, eh? non, non bisogna generalizzare, però insomma, è più o meno così. È, è chiaro che sono più bravi, ah, rendono di più le leggi più volentieri, poi sono anche più attente, insomma io non sono mica un femminista, anzi mi stanno tutti le femministe, però la realtà è no, questa. No. Come diciamo, il merito, bisogna riconoscere il merito. Ecco direttore, eh, per così dire, tanto per non farti mancare niente eh, e per parlare ancora di politica, hai deciso di eh, candidarti come capolista a Milano per Fratelli d'Italia per le elezioni regionali. Perché questa scelta? No, ma non è una gran novità, perché già quando ci sono state l'anno scorso, mi pare in ottobre, eh, le, le, le elezioni amministrate… Eri candidato. Eh, ero candidato e sono arrivato primo, sì, sì. numero di consensi, quindi non è proprio una novità. Lo dico eh, perché sono stupito io stesso di aver preso tanti voti senza aver fatto la campagna elettorale. Infatti quando mi chiedono come si fa a vincere le elezioni, basta non fare campagna elettorale, perché la campagna elettorale rompe le scatole alla gente. E quindi non, non ti vota per quello. Quindi non hai fatto i Santini, Vittorio Feltri? No, no, niente, io non faccio assolutamente nulla. Lo dico se te vado in televisione che me lo chiedono, lo dico. E dopodiché, se mi vogliono votare, mi votano. Se non vogliono votarmi, posso dire un, una frase scurrile, non me ne frega un cazzo l'atteggiamento più giusto scusate io non, non ripeto anche perché quella è tua citazione <ride> Vittorio Feltri ma insomma bisogna prenderle un po' così no? le cose. Eh, eh. a volte vanno proprio meglio quando si eh, prendono no, in me questo, me in questo modo meglio. anche perché comunque voglio dire le persone salvo quelle che sono appena entrate in politica eh, vengono già, cioè, si fanno conoscere già a prescindere dalle persone no? tua, sì, eh. No, eh, insomma. quindi così facciamo un riassunto della, della puntata eh, quali sono secondo te i temi su cui deve insistere il governo, perché poi ovviamente la politica a cascata va a incidere sulla vita eh, di sì. tutti i giorni, soprattutto in questo momento in cui c'è effettivamente richiesta no? che si agisca per migliorare determinate allora, situazioni? Secondo me eh, bisogna creare una eh, scuola che sia in grado di insegnare dei mestieri. Perché non tutti possono fare l'università, diventare ingegneri, perché se hai bisogno di, di un saldatore, cosa te ne fai di un ingegnere? Il saldatore però bisogna sapere fare, bisogna che qualcuno lo insegni. E i ragazzi devono rendersi conto che per eh, trovare un posto di lavoro devono imparare un mestiere. Se non sanno fare un mestiere non, non trovano. Anche quelli che fanno i camerieri. Il cameriere non è così facile. Io mi arrabbio sempre quando vado nei ristoranti, perché i camerieri guardano dappertutto, meno che ai tavoli. Quindi tu sei lì con la maniera che, che poi magari, non so, una bottiglia di acqua minerale, nessuno ti, ti, ti fila. Cioè, Anche, anche, anche i mestieri più semplici, però bisogna sempre li fare. Certo, sei perso un po' la competenza, soprattutto nei mestieri più manuali, no? Beh, certo. Che, eh. Ma siccome la gente non studia al sud, tutti si lagnano perché non trovano un posto di lavoro, per forza non sanno fare niente. Eh, se, non, se non sai fare... Se vuoi fare l'operatore televisivo, devi sapere che usiamo una telecamera. Invece se uno non lo sa, non può farlo. E, e poi mi, sembra, mi sembra così elementare questo concetto, ma è difficile, perché alla gente è più facile metterglielo in quel posto che in testa. Questa purtroppo è una amara verità e io direi che la possiamo prendere come citazione del giorno, anche se poi ce ne sono state altre, direttore, però noi solitamente questa è una amara verità, infatti poi ci lamentiamo anche della perdita di qualità no? del, nelle cose, però insomma... Torniamo a un'espressione che ho usato all'inizio, di questa chiacchierata è un circolo vizioso, ma se qualcuno poi non prende il toro per le corna, quindi questa è la, è la sfida più... perché da lì poi credo no, si potrebbero migliorare tantissime situazioni. Eh certo, il lavoro è indispensabile, chi, chi non lavora... A parte non che... Vive. Non, ecco, chi non lavora non fa l'amore, si diceva, però sì. poi non si vive. Dell'amore si può anche fare a meno ma del, del, del, del pasto e della cena non si può fare a meno pensavo dicessi che l'amore si può fare anche se non si lavora no, si può fare a meno si può fare a meno anche perché parliamoci chiaro, la fatica è tanta il <ride> ecco, piacere dura poco <ride> e ecco, la posizione è ridicola ecco, ecco perché chi ci segue lo sa non abbiamo più portato avanti il discorso del nostro fidanzamento eh lo so, ma questa è una cosa segreta tra noi, che no, appunto, l'abbiamo proprio sbandierata lo porci però <ride> <Va bene. ride> Grazie Vittorio Feltri, alla prossima puntata. Allora, Grazie. noi continuiamo con questa tradizione anche per me. È stato un piacere vedere te. Grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto.